salve a tutti voi amici e amiche di youtube nel tutorial di oggi di manicure vedremo come tagliarsi correttamente le unghie e le mani usando questo strumento ecco qua procediamo ad aprire questo strumento di taglio ecco qua È così che taglia esercitando pressione ecco qua tagliamo alla giusta distanza io preferisco questo strumento alle forbici più maneggevole e preciso. Oops. Bene bene, corti, perché se no sotto lunghia si nidano batteri microbi. Germi e virus. Con questo po possiamo limare l'unghia e pulirla di sotto. Allora, ciao a tutti, con questo tutorial di manicure, come tagliare le unghie della mano, vi commiato eh, da voi, cioè mi comiato, mi, vi saluto, insomma. e eh, vi rimando al mio prossimo video che sarà probabilmente su mondiale di calcio. Eh, arrivederci e grazie a tutti per seguirmi. Eh, Ciao, vi saluto, no, mi, mi ero confuso, mi combiotto. Ciao, il vostro sento è in cena.